Oggi vorrei mangiare solo gialli. figli gialli Oggi no, no eh? oggi proprio no Faccio un bel pranzo, mi mangio il panino No, no è non è possibile! È riuscito no, il colore Tu ti potevi mangiare il mais se non te Ciao a tutti eh? ragazzi e benvenuti in questo nuovo. nuovo video Io sono Camilla Io sono Donna E, lei, e lei è Sofì E insieme siamo la sì. sì. sì. sì. sì. sì. sì. sì facciottolina family mamma oggi vorrei mangiare solo cibi gialli ma come cibi gialli no no thomas oggi no, no eh, oggi proprio no ma ti prego mamma dai dai ti prego oh no. va bene dai allora facciamo una challenge però lo decido io il colore eh. no va bene allora io non sono d'accordo col colore giallo preferirei il blu quindi per non discutere direi facciamo una sfida e chi vince decide il colore prima di iniziare questa sfida prima di tutto dobbiamo fare iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate like Sì! inizia la sfida il colore vincente sarà quello che andremo poi a mangiare per 24 ore. Sei pronto, Thomas? Chi è il è il migliore? 3, 2, 1, via! Mamma, tu che cosa hai trovato in frigo? Io in frigo ho trovato questi biscotti che a me piacciono tantissimo quindi sono stata super fortunata, direi E tu invece, Thomas, cosa hai trovato? Io ho trovato questi. Thomas, le paladine a colazione no lo sai che io non voglio, eh Possibile non hai trovato nient'altro? No Una no. merendina proprio no, le paladine l'hai rubato tutta iniziamo la colazione ah wow, questi sono buonissimi non vi le cose se pensate che sono meglio le balladine iscrivetevi al canale e se sono meglio i biscotti di mamma lasciate like Sempre arrabbiare, fa sempre dispetti. Adesso io glielo fa, faccio io un bello scherzetto. Mamma, oggi che c'è per pranzo di giallo? Adesso io faccio bello. un bel pranzo oh, mi il panino. No, no, mio caro, non funziona così. Adesso facciamo un'altra sfida e chi perde si mangerà questo buonissimo limone. E questo bel mais, per altre chi vince si mangia la banana, il panino e anche la panta no. la sfida consiste nel fare centro in questa tazza il primo che farà centro vincerà la sfida e quindi sceglierà cosa mangiare a pranzo adesso vincerò io Sì! vincerò io no secondo tentativo speriamo bene un impegno eh. Eh, e sa che viva il limone si sì. siccome mamma ha perso si mangia il limone mamma io sono troppo triste ma perché perdo tutte le Volta, non è possibile! Visto che non bevi, poi prendi un po' di panta. Oh, grazie! Grazie! Eh. Grazie Thomas, almeno quella! Allora, io però te lo dico, il mais mi rifiuto di mangiarlo. Eh. Perché? Mi rifiuto perché a me così scondito senza niente, non piace. Mangio solo il limone. Uh. Vado. Vabbè, le scelte tutti, tipo, potevi mangiare il mais secondo me. Come? È Com'è? Ah. Dai, vai, Buono! no, è crostini, complex, ma io voglio una pizza, ciao! Questo video è giunto al termine, se vi è piaciuto commentate sotto nel video, mettete like e iscrivetevi al canale. Ovviamente ho vinto io. Se pensate che abbia vinto Thomas...